Per spiegare la teoria delle timeline alternative è necessario che ti spieghi tre diverse regole che ti aiuteranno a capire come funzionano i viaggi nel tempo in questa teoria. La regola numero 1 dice che quando un viaggiatore del tempo viaggia indietro nel passato, crea una linea temporale alternativa, che si diversifica dal punto in cui è arrivato. In altre parole, se viaggio indietro nel tempo, crea una nuova linea temporale perché i cambiamenti che porterò svilupperanno una storia diversa da quella da cui provengo. Regola numero 2. Una volta che un viaggiatore ha stabilito un collegamento tra due timeline alternative, può spostarsi liberamente tra l'una e l'altra senza crearne di nuove. E abbiamo un esempio di ciò in Dragon Ball Z. Quando Trunks viaggia nel passato e uccide Freezer e Recold sta creando una nuova timeline e sarà in grado di viaggiare tra l'una e l'altra senza dare origine a nuove linee e ciò è provato dal fatto che i guerrieri Z lo riconoscono nel suo secondo viaggio. Se invece fosse andato in una timeline completamente differente, non si sarebbero ricordati di lui. Ora, veniamo alla più importante ed ultima regola. Quando qualcuno viaggia in un periodo precedente a quello in cui arriva un primo viaggiatore, si crea una nuova timeline in cui cambiano gli eventi che sarebbero dovuti cambiare a causa del viaggiatore successivo. Lo so, sembra un po' complicato, ma proseguendo col video capirai meglio di cosa sto parlando. Ora che hai capito le leggi che regolano i viaggi nel tempo in Dragon Ball, posso spiegarti perché esistono quattro timeline differenti. Iniziamo a parlare dell'era comune. Ora, cos'è esattamente l'era comune? Tutti gli eventi in Dragon Ball, che facendo qualche ricerca sono quelli precedenti all'anno 763, che includono la saga filler di Garlic Jr., lo scontro con Freezer e con i Saiyan, formano l'era comune e tutti questi eventi sono uguali per tutte e quattro le timeline. Quindi iniziamo a parlare della timeline originale. Questa inizia dopo l'era comune. Nel 764, Goku arriva sulla Terra con il teletrasporto e uccide Freezer e suo padre. Più tardi, nel 765, Trunks è nato e Goku muore di una malattia cardiaca in seguito nel 767 i guerrieri vengono uccisi dagli androidi 17 e 18 durante quest'anno Gohan sopravvive e le sfere del drago scompaiono con la morte di piccolo passano 13 anni e nel 780 Gohan muore dopo aver combattuto gli androidi per tanti tanti anni nel 784 Trunks viaggia indietro nel 764 ciò crea una nuova timeline che noi chiameremo non vista ora ti spiegherò perché questa timeline deve esistere per fortuna però, Trunks possedeva una macchina del tempo e io ho pensato che avrebbe potuto esservi unico. Così mi sono dato da fare. Per prima cosa dovevo liberarmi di Trunks, ma per me quello è stato un progetto da ragazzi. L'ho eliminato! E poi ha usato la sua macchina del tempo per venire in quest'epoca e cercare i cyborg 17 e 18 Adesso ho capito, Trunks stava venendo ad avvertirci che i terribili cyborg erano stati distrutti nel futuro Ma non ce l'ha fatta perché è arrivato questo mostro e gli ha rubato la macchina del tempo, questa non ci voleva Bene, quando Cell dice a piccolo che Trunks stava tornando ad avvisare i guerrieri di aver sconfitto gli androidi, doveva già avere una timeline alternativa in cui fare ritorno, che non abbiamo visto. Deve esistere anche perché da qui deve aver preso i progetti, dai numeri 17 e 18, per disattivarli nella sua epoca. Ora... Nel 764 della timeline non vista, Trunks presumibilmente uccide Freezer e Red Cold e consegna a Goku la medicina per il suo cuore. E lo avvisa della minaccia degli androidi, similmente al Trunks che abbiamo visto nella serie. Dopodiché ritorna nella timeline originale. Poi, nel 766, Goku sopravvive e Trunks nasce. Più tardi, Trunks torna nella timeline non vista dall'anno 785 e arriva nel 767 per assistere i guerrieri Zeta nello scontro. Ora, noi non sappiamo molto di questa timeline, ma una cosa certa è che Trunks trova il modo di sconfiggere gli androidi quando torna nel suo tempo. Ciò significa che probabilmente riesce a ottenere i progetti dei cyborg dal laboratorio del Dr. Gelo, come abbiamo visto nella nostra timeline. Quindi, Trunks prende i progetti dalla timeline non vista e torna nella sua epoca, precisamente nel 785, dove disattiva gli androidi. Anni dopo, nell'anno 788, Trunks sta pensando di ritornare indietro nel passato per avvisare i guerrieri di aver sconfitto gli androidi. Ma qui è dove una nuova timeline viene creata Cell uccide Trunks poco prima che possa partire E poi viaggia indietro nel 763 Un anno prima rispetto al 764 Come spiegato prima, viaggiare indietro nel tempo Prima di qualcun altro Crea una timeline alternativa a quella che Trunks aveva creato da solo Ciò crea la timeline della storia di Trunks Che chiameremo timeline calda Ora, fino adesso abbiamo tre timeline diverse la timeline originale, la timeline non vista e la timeline calda creata da Cell lascia che ti spieghi come funziona questa timeline nell'anno 788 Cell ruba la macchina del tempo di Trunks e ritorna nell'anno 763 e si rifugia sottoterra per svilupparsi più tardi nel 764 Goku torna sulla terra usando il teletrasporto e uccide Freezer e suo padre nell'anno 766 Goku ancora una volta muore di una malattia cardiaca Nell'anno 767 gli androidi uccidono i guerrieri lasciando Gohan da solo e le sfere del drago scompaiono. 13 anni dopo Gon muore di nuovo per mano degli androidi. E qui è dove otteniamo la nostra timeline. Infatti nell'anno 784 Trunks, dopo essere stato sconfitto dagli androidi nella timeline calda, ritorna nell'anno 764 creando un'altra timeline alternativa, ossia la timeline che conosciamo. Ora, quando Trunks viaggia nel 764, sdoppia la sua timeline in cui Cell è incubato sottoterra viaggiando in un altro dove Cell esiste già sottoterra Nell'anno 764 della nostra timeline, Trunks uccide Freezer e Red Cold, consegna a Goku la sua medicina e avvisa i guerrieri degli androidi e torna nel suo tempo nell'anno 784. Nell'anno 766, Goku sopravvive e Trunks è nato. e I guerrieri si allenano in preparazione degli androidi. Più tardi, nell'anno 767, Trunks ritorna dall'anno 785 nella nostra timeline per assistere i guerrieri Z nello scontro con gli androidi. Qui viene a conoscenza degli androidi 19 e 20, che non aveva mai visto nel suo futuro. Sempre nello stesso anno, i guerrieri vengono sconfitti, ma non uccisi dagli androidi numero 17 e 18, che sono più forti rispetto a come Trunks li ricordava, ed inoltre è presente anche l'androide 16. Cell assorbe gli androidi e diventa l'essere perfetto, organizza poi il Cell game e Goku muore sacrificandosi. Cell sopravvive e ricompare potenziato, uccide Trunks e viene sconfitto da Gohan. Trunks viene resuscitato e torna nel 785 della timeline calda. Qui uccide gli androidi grazie al suo elevato livello di combattimento ed in seguito nel 788 Cell compare e viene ucciso. Sempre in quest'anno, anche se non è mai stato mostrato nella serie, Trunks teoricamente torna nella nostra timeline nel 767 e partecipa al torneo di Bojack. Dopo aver combattuto con Bojack e i suoi scagnozzi, Trunks torna nella timeline calda. Alcuni anni dopo affronta e sconfigge Darbull, le babidi che intendevano risvegliare Majin Buu. Tornando alla nostra timeline, nell'anno 774 abbiamo la saga di Majin Buu, nel 778 abbiamo l'inizio di Dragon Ball Super e nel 780-81 Trunks presumibilmente dalla timeline calda ritorna nella nostra timeline per chiedere aiuto nello scontro con Black, ma siccome la serie è ancora in corso non possiamo sapere come andrà a finire. Ciò che è certo è che in seguito, nell'anno 784, Goku vola via con Ubu alla fine del torneo Tenkaichi. Ora, per chi accetta anche Dragon Ball GT come una degna continuazione dello Z, Beh, inizio nell'anno 789 E poi, 100 anni dopo, nell'anno 889 Vedremo Goku Junior e Vegeta Junior combattere al torneo di arti marziali Ora che conosci le quattro timeline presenti in Dragon Ball Z Cercherò di ipotizzare i possibili finali per ognuna di queste Nella nostra timeline abbiamo un finale positivo per la maggior parte Con Goku e Vegeta Junior, infatti, la Terra è salva Nella timeline calda, invece, Trunks è il solo guerriero rimasto E l'umanità inizia a riprendersi con il suo aiuto E Il problema di questa realtà è che se un nemico più forte di Trunks arrivasse sulla Terra, l'umanità sarebbe spacciata perché non avrebbe assolutamente nessuno a difenderla, come abbiamo visto nella saga di Trunks in Dragon Ball Super. La timeline originale, invece, è completamente scoperta dalla morte di Trunks e non ha nessuno con poteri sovrannaturali a difenderla. Ma d'altra parte, al momento non avrebbe nessun pericolo incombente, dato che gli androidi sono stati disattivati e Cell è partito per un'altra timeline. Quindi se nessun nemico arrivasse sulla Terra, l'umanità si ristabilizzerebbe lentamente. Ora, nella timeline non vista, Cell è probabilmente morto nella distruzione del laboratorio del dottor Gelo. Inoltre sono stati recuperati gli schemi degli androidi, per cui se questi avessero cattive intenzioni, al contrario della nostra timeline, potrebbero essere disattivati. In ogni caso, con Goku ancora in vita, la Terra è salva per la maggior parte.